Cos'è una startup? Prima di scoprirlo capiamo la differenza fra start-up e impresa standard. La start-up ha come oggetto un progetto innovativo e scalabile, ovvero ha un potenziale di crescita in tutto il mondo. Queste caratteristiche non sono invece tipiche dell'impresa standard. Come si intraprende qualcosa? Nasce tutto da un'idea che svilupperemo in 4 punti. 1. Problema 2. Comunicazione 3. Incubazione 4. Comunicazione e interscambio Individuare un problema e chiederci Che problemi ho? Che problemi ha la nostra generazione? Nel mondo Inquadrare un problema che risolva un bisogno La conoscenza è la chiave per il successo Incubare l'idea dentro di noi e farci aiutare dalle altre persone Saper comunicare è la fonte dei rapporti con le persone e un buon comunicatore lo fa al meglio. Beh, nella nostra scuola si può dare vita ad una start startup. Da chi è l'iniziativa dell'incubatore a scuola? L'iniziativa è partita attraverso un patto di comunità con l'amministrazione del comune di Sant'Arcangelo di Romagna, una fondazione che ci sostiene e un co-working che si chiama Zona Moca, quindi quattro attori di questo territorio. Ma che cos'è un incubatore? Un incubatore è un luogo, è uno spazio nel quale vengono accelerate delle idee, costituito da strumenti, ma costituito soprattutto da know-how per verificare se un'idea è fattibile, ha una possibilità economica e di mercato. E quali sono gli obiettivi che la scuola ha nei confronti dell'incubatore? L'incubatore per noi è un punto d'arrivo, siamo un istituto tecnico commerciale e Abbiamo tantissimi percorsi all'interno della scuola, una storica e simul impresa, scupo in ambito cooperativo, junior achievement, ci mancava veramente un luogo in cui le imprese potessero nascere davvero. alla scuola e di professionisti esterni alla scuola, i ragazzi impareranno a fare questo, sviluppare tutto questo processo. Da grandi idee derivano grandi responsabilità e il nostro progetto ci metterà alla prova.